Buonasera e benvenuti in questo nuovo video qui su Pokémon Fire Ash. Io sono GlacialSphere e in questo fan game Pokémon stiamo ripercorrendo le avventure di Ash dall'inizio da canto fino ad Alola. Attualmente siamo a Kalos. Abbiamo appena iniziato la regione quindi di Pokémon X e Y e la nostra squadra è formata da questi Pokémon: Fletchling a livello 14. Froak è a livello 15 e Pikachu a livello 70, Swadron lo sto portando dietro solo per aumentare l'amicizia, niente di più, poi lo farò volvere e lo lascerò nel box. Detto ciò quindi ora, nello scorso episodio abbiamo affrontato la prima capopalestra violetta, di tipo Coleottero, di Kalos, eh, sotto Novartopoli, ed ora siamo tornati a Luminopoli per poter proseguire il nostro viaggio attraverso, attraverso il percorso 5, arriveremo molto probabilmente a Castelvanità e forse andremo a visitare anche la Regia Aurea in questo episodio. Io quindi vi invito subito a lasciare un bel mi piace al video se lo state gradendo se state gradendo la serie Di commentare facendomi sapere cosa ne pensate voi di queste due località ovvero Castelvanità e Reggia Aurea di Pokémon X e Y E iscrivetevi al canale per non perdervi i prossimi caricamenti oltre che condividere questo video con tutte le persone che potrebbero essere interessate ad un videogioco di questo tipo Quindi andiamo! Ora, si può passare da questa parte, a sud dell'Illuminopoli, si può andare nel percorso 5. E guardate un po' chi ritroviamo nel percorso 5, infatti la guardia stava dicendo che avevano avuto dei problemi con una banda di criminali. E infatti abbiamo il Team Rocket, preparati per i guai, guai molto grossi. Proteggeremo il mondo dalla devastazione. È ritornato il, il come si dice, il motto della prima serie... Uniremo i popoli nella nostra nazione, denunceremo i mali della verità e dell'amore, ed estenderemo il nostro potere fino alle stelle. Siamo Jesse e James. Team Rocket è pronto a esplodere alla velocità della luce. Preparati ah no, arrenditi o preparati a combattere. Miao, proprio così. Che bello che siano tornati al motto della prima. Al primo motto che avevano, secondo me, è nettamente migliore rispetto a quell'altro. We are back to Herp and Stronger than ever, siamo tornati moccioso e forti, più forti di che mai. Ok. Affrontiamo quindi per la prima volta il team Rocket a Kalos Ecco che inizia quindi la battaglia contro Jesse e James Che mandano in campo Inkey, quindi loro hanno preso Inkey, ok Io andrei quindi di volo su Inkey Dovrebbe essere tipo psico lui, o acqua psico direttamente Vediamo, eh. nel frattempo vado ancora di volo E vi avverto, io ho giocato pochissimo la sesta generazione, quindi dei Pokémon della sesta generazione so davvero poco. Wobbafet, però, so che è di livello molto più alto nei miei, quindi devo mandare Pikachu. Perché Wobbafet è un Pokémon che avevano già da tempo, quindi il livello di Wobbafet è decisamente più alto, come vedete, è al 43. Tocca... tocca shottarlo con Thunder Punch. Non lo shotteremo mai con Thunder Punch. Fortunatamente ho usato Mirror Quote e non Contrattacco, altrimenti mi avrebbe ucciso Pikachu immediatamente. Pumpkaboo, Pum Punkaboo anzi, Punkaboo. Non so di preciso che Pokémon sia Punkaboo, non mi ricordo appunto, magari vedendolo adesso mi viene in mente, eh. però il nome non mi dice nulla. Vediamo. Eh, questo non me lo ricordavo, ok? È un Pokémon zucca, giustamente Pump, Pumpkin. Andiamo di Dick, potrebbe essere tipo spettro, ok? non è. Eh sì, è super efficace, perfetto. Tipo spettro erba, dato che cosa parassi seme? Se è spettro erba mi conviene immediatamente cambiare Pokémon e mandare Fletchling. Io non ho minimamente memoria di Pumkaboo. Forse perché è la versione che ho giocato io magari era una versione, un Pokémon esclusivo di una versione. Può darsi, eh? Sì, ok, erba, erba spettro evidentemente. Ok, vorrebbe imparare Flagello, no? Grazie. E abbiamo sconfitto il nuovo Team Rocket. Che vola via alla velocità e alla luce. Ora ci saranno un po' di allenatori da affrontare. Andiamo con Fletchling. Vai. I may be on the run, but I can take some more. Ok. Vediamo, eh. Lui è il buon Dolan. Che manda in campo Diggersby. Diggersby. Ok, evoluzione davvero pessima per quanto mi riguarda per Bannerby. Davvero brutte queste orecchie che sembrano delle mani. Per quanto mi riguarda ovviamente eh. Opinione strettamente personale Trovo questo Pokémon davvero brutto Andiamo di volo e colpiamolo Comunque è bulchissimo eh. È davvero Molto Molto bulky. Fortunatamente siamo riusciti a buttarlo giù in due colpi Questo però ci può valere un livello Sì livello 16 per flashling Si evolve Vediamo No peccato allora diamo una curina, una curatina al nostro Fletchling, ecco fatto, e mettiamo davanti però ora il buon Froki. Ecco qua, e già che ci siamo, vediamo un po' che Pokémon si possono trovare in questo percorso. Magari dei Pokémon nuovi, oppure un Pumkaboo gigante, ogni tanto escono questi Pokémon giganti. Ok, andiamo a, fare, a tirare una bella Quick Ball. E vediamo di prendere questo Pumkaboo. Preso. Perfetto. Altro Pokémon che si va ad aggiungere al nostro Living Dex di Kalos. E appunto come vi ho detto Erba Spettro. Ok, diamo un'altra occhiata poi anche in, in altre zone d'Erba, tanto dovremmo passarci. Super Potion. Tipo qui sotto appunto, dobbiamo passarci per forza. Altro Pumkaboo. Andiamo di fuga. Proseguiamo. Oh, Scatterbug. Ecco per esempio, Scatterbug in 2D ha molta più dignità che in 3D, specialmente su Scarlato e Violetto. Cioè su Scarlato e Violetto è talmente piccolo che momenti non si vede. Qui è un bruco fatto come, come si deve, cioè ha le stesse dimensioni di un Caterpie. Disegnato appunto, cioè gli vedi il corpo, gli vedi bene la faccia. Cioè, guardate, ha già molto più senso. Eh, invece in, uh, in Pokémon Scarlatto e Violetto praticamente non si vede. In 3D è un minuscolo, cioè qui si tornerà giù. Io adesso posso fare il giro da qui, non ancora. Proseguiamo, allora. Oh, allenatrice che ci stavamo per mancare. I EV trained my team. Attenzione, questa è, un questa è una giocatrice del competitivo, eh. Si è messa pure a distribuire le EV... in maniera corretta. Andiamo di Water Pulse. E poi schido. è di tipo erba, giusto? Sì. Di tipo erba, quindi avrei dovuto mandare effettivamente il buon uh, Fletchling. Sì, mandiamo Fletchling subito, altrimenti questa rotta potrebbe risultare abbastanza tosta. Ok, fortunatamente frustata, appunto, non ci fa molto, noi andiamo di Ember. Super efficace nuovo Ember Skiddo non è male come Pokémon Pokémon molto semplice ci sta carino ho comunque perso eh, mi spiace e il nostro Frocky si evolve livello 16 per Frocky diventerà Froga di E e poi diventerà anche Greninja perché Ash come tutti ben sapete dato è uno, più, uno dei Pokémon più famosi di Ash ha un, ha un Greninja Perfetto. Tra l'altro, visto che uno dei miei Pokémon aveva uno strumento, me lo sono immaginato. che okay, me lo sono immaginato. Allora, proseguiamo. Tiriamo davanti il nostro Fletchling. Ora abbiamo anche un Frogadie. E qui abbiamo una sfida in doppio. Vai: sfidiamo queste ragazzine. E andiamo di. Allora, io andrei di Ember e Water Pulse. Doppio focus. Così se non muore con Water Pulse, muore con Ember. No, non muore nemmeno con Ember, però viene bruciato, ok. Sono molto resistenti, non me l'aspettavo. E anzi, hanno one shot at, and... shottato, hanno bishottato, anzi, il povero Fletchling. Disintegrato proprio il povero Fletchling. Eh, ma andiamo in campo Pikachu. E andiamo di Electro Ball sul Plazol mentre finiamo Minun con Water Pulse. Ecco fatto. di a livello 17. Ora però devo tornare assolutamente a curarmi perché qua altrimenti è un casino. Eh, ci sono ancora tanti allenatori quindi sì, torniamo a curarci. Facciamo che taglio il video e ci rivediamo qui. E direi di riprendere direttamente da qui. Ho trovato un Puncham mentre stavo tornando, appunto. Come vedete, abbiamo un Flashling completamente curato. Ho trovato un bel Puncham e direi di prenderlo. Tra l'altro, cattura critica, buono. Per far evolvere Puncham basta semplicemente farlo salire di livello. Intorno al livello 32 mi sembra dovrebbe evolversi. Eccolo qua, preso. Pokémon di tipo Lotta. Molto carino come Pokémon. Molto molto bellino E come vedete siamo tornati nel percorso Abbiamo un altro Pokémon selvatico che è un Cubon Ok Da un po' che non vedevamo Cubon Proseguiamo Ecco qua oltre queste due allenatrici che ci hanno disintegrato Fletchling E andiamo a sfidare quest'altra bambina Lin. Che manda in campo Pichu Va bene Allora allora allora io andrei di Ember Oh no, doppio bruciatura. Eh, però Thundershock fa male. Andiamo ancora di Ember. Continua a fare molto male questo Thundershock, mannaggia lui. Non voglio toccarlo con un attacco di contatto perché potrebbe avere statico e paralizzarmi. Quindi preferito far così. Ora diamo una pozione al nostro Fletchling. E andiamo a sfidare questo bulletto. I'm going to Luminous City I hear the city is the biggest in the world Oh, attenzione, la città più grande del mondo Luminopoli Potrebbe anche essere Ok, Flashling contro Carvagna. Andrei di volo Anche se Carvagna ha l'abilità appunto Che ti restituisce del danno Mannaggia lui Mannaggia lui Qua si sostituisce immediatamente Flashling Cioè, vedete che pur essendo di 6 livelli in, uh, più, più alto comunque non è semplice battermi. Non è per niente semplice. Più che altro abbiamo fallito volo, cosa che succede davvero di rado. eh. Però succede. Andiamo di Water Pulse su Caravagna. Ecco fatto. Poi Puncham contro Puncham io manderei Fletchling. E andrei di volo. Vai, fly. È super efficace, essendo Puncham un tipo lotta. Perfetto. Quindi Fletchling salirà a livello 17. E abbiamo battuto anche Anthony. E Fletchling si evolve, vai. Eccolo qui, il nostro Fletchinder. Vorrebbe imparare Flame Charge? Assolutamente sì. Al posto di Ember, diamogli Flame Charge. Ecco, fatto. Poi andiamo a curarlo con una pozzoncina e una cura totale. Ecco qui. E a dargli una menta, la menta Adamant, per tirargli sull'attacco al posto dell'attacco speciale. Tanto non, non serve a niente, l'attacco speciale al buon Flash Rinder. Ed ora... Abbiamo appunto Fletchinder con l'attacco bello aumentato. Così come anche Frogadie con l'attacco speciale invece, bello aumentato. Abbiamo due bei Pokémon per adesso, eh. Due ottimi Pokémon. Allora. Qui abbiamo un Karateka che immagino abbia Pokémon di tipo lotta, quindi Flatchinder è perfetto. I Need a Challenger, New Seem Strong Enough. Perfetto, questo serve una sfida. E noi sembriamo abbastanza forti per lui. Ok, no, invece è un Frogadie. Mmm. Non è proprio il massimo Sfidarlo con uh, Fletch Inder, quindi sostituiamolo e mandiamo il nostro Frogadia Smokescreen Ok, non c'è la precisione Che noia queste cose della precisione Che noia, voi non avete idea E eh, Water Pulse su questa è una lotta di Water Pulse Il primo che confonde l'altro probabilmente vince Ecco appunto Ora sono confuso e con la precisione droppata. Non conviene continuare questa battaglia con Frogadier, ma andiamo Pikachu. Altro smoke screen. Mannaggia lui. Ok, prenditi un bel Thunder Punch in faccia e addio. Perfetto. Abbiamo battuto anche il buon Senpei qui. Allora, qui sotto si può scendere? Sì. Si può scendere e si può andare quindi a recuperare lo strumento che avevamo visto prima. Però è protetto da un avventuriero. Un avventuriero metterei davanti il Forgadier. Potrebbe avere Pokémon di tipo roccia. My Wife and I had an argument. Ah, hanno avuto una discussione. Due eh? e sua moglie, mi spiace. Mi spiace caro Wadie. What? Hai un Delfox? Questo non è il terzo, direttamente il terzo stadio di Fenne Fennekin. Dovrebbe essere direttamente il terzo stadio, no? Come fa ad avercelo qua? Fortissimo, questo tipo. Andiamo di qui che attack. E livello 19 per Frogadieck. Vorrebbe imparare Smoke Screen, ma anche no, grazie. E andiamo quindi a prendere questo strumento. Uno, uno shark beak, ok? Beck affilato. Con potenziale mossa di tipo volante. Vorendo potremmo darlo al nostro Fletchinder. Eh? Allora, mettiamo avanti Fletchinder. Poi andiamo nella borsa e diamo una pozioncina a Frogadier. E proseguiamo. Si prosegue. Dovremmo stare per arrivare ormai a Castelvanità. Vediamo, eh. Qui abbiamo uno strumento. Un'altra superpozione. Ce la tirano proprio dietro le super pozioni. Lei invece è una maestra che insegna a scuola Vediamo un po' che Pokémon ha la maestra che insegna a scuola Un Sylveon Pokémon che già abbiamo tra l'altro nel Living Dex. Andiamo di Flame Charge Fairy Wind, ok, ci fa Non troppo male Ok, ci ha fatto innamorare Vediamo Riusciamo comunque ad attaccare Buono, buono, Sylveon Tirato giù Flash a livello 18. You taught me something new. Ok, gli ho insegnato qualcosa di nuovo. Perfetto. Qui sotto abbiamo strumentini? Sì. Un attacco X. Yeah. Avrei preferito non trovarlo. Proseguiamo. Allora, torniamo su. Altro Pokémon selvatico. Vediamo chi esce. Di nuovo Pumpkaboo. -pump o Pump cabo. Usciamo da qui. E sfidiamo quest'altro allenatore. Si sente così al sicuro nell'angolo giustamente Lì spalle al muro Il caro Florin Ma nel campo Doduo Ok andiamo di Flame Charge E addio anche a Doduo No la mia sicurezza è svanita eh, mi spiace E siamo arrivati quindi a Castel Vanità Locked out again Maybe my husband is right I do have a problem <ride> Eh, mi spiace Do you ever wonder why you're going? Where you're going? I'm curious as to what is next for me. Ok. Qui magari si possono trovare anche tra l'altro degli strumenti invisibili qui dentro. Che okay, è nada. Andiamo qui al centro Pokémon, visitiamolo un attimo. <coughs> Eccoci qui. Diamo una bella curatina a Pokémon. Salve. Hello, hello, che okay, questo è il giudice onomastico. Se volete cambiare i nomi ai vostri Pokémon. You've seen Nurse Joy with chances before? Ha, <laughs> don't make jokes like that, che okay, questo non crede al fatto che le infermiere Joy, da dove veniamo noi, hanno dei chances, non hanno dei wigglytuff. Salve. I just got back from a journey through the Sinnoh region. I got to say it was the greatest trip I've ever had. Ok, questa è appena tornata da un viaggio a Sinnoh, e devo ammettere che è stata la gita più, uh, più grande che abbia mai fatto. Anzi, migliore che abbia, che abbia mai fatto. Canfriar Town, appunto, Castelvanità. A town where you can taste the ages. Ok. E qui c'è uno Snorlax, che non ci fa passare. Ci servirà quindi il poche flauto per passare oltre quello Snorlax. Qui troviamo il Berry Juice, lo prendiamo molto volentieri. Salve. Ok, questa invece... I have this nest ball, I don't know what to do with. I wish someone will take it off my hands. Infatti, no? Dacci quella nest ball, e se non ce la dà l'infamella. Salve, entriamo qui dentro. My daughter really likes her personal space. I hope she gets over. It's soon, ok. Sua, fig sua figlia adora il suo spazio vitale, giustamente, il suo spazio personale. Are why are you in my room? Get out, giustamente, giustamente, no, adora il suo spazio personale, noi gliel'abbiamo invaso, quindi ci dice di andare via. Ok, a questo punto si può uscire da Castelvanità e andare a Nord, ed è proprio quello che faremo, però lo faremo nel prossimo episodio, perché questo direi che può finire qui, con la classica appunto, messa in ordine dei Pokémon che abbiamo catturato nuovi nel box. Abbiamo il 710 che è Pompkaboo, quindi 720, 14, 13, 12, 11, 10, come vedete Sylveon l'abbiamo già. Poi abbiamo Puncham da mettere in ordine che è il 674, eccoci qui, quindi 2, 3, 4, poi Scatterbug, Scatterbug che invece è il 664, quindi 2, 3, 4. Ok, iniziamo ad avere altri Pokémon nel nostro Leave Index, dovremmo averli messi tutti, sì, perfetto. E dato che comunque questo video è già durato una ventina di minuti, io vi ringrazio per aver seguito questo video fino alla fine, siamo arrivati appunto a Castelvanità, abbiamo sconfitto il Team Rocket per la prima volta qui a Kalos, abbiamo esplorato un po' il percorso 5 e Castelvanità, nel prossimo andremo direttamente alla Reggia Aurea e faremo tutta quella parte di zona per poi, si spera, svegliare Snorlax per proseguire. Io vi ringrazio per aver seguito questo video fino alla fine, vi ricordo di lasciare un bel mi piace se lo avete gradito, di commentare, facendo sapere cosa ne pensate voi di questa zona del gioco e iscrivetevi al canale per non perdervi i prossimi caricamenti. Da Glacial Sphere è tutto, al prossimo video!